Le formazioni ufficiali di Milan, Udinese. Milan, Udinese scendono in campo per la quarta giornata di Serie A una partita fondamentale soprattutto per i rossoneri che devono dimenticare il brutto co di domenica scorsa contro la Lazio, invece i bianconeri vogliono la seconda vittoria consecutiva. Vincenzo Montella conferma la difesa a 3, ma inserisce Bonaventura e Suso e spedisce in panchino Andres Silva e Calanoblu, i migliori in campo contro l'Austria-Vienna giovedì in Europa League. Del Neri invece conferma in blocco la stessa squadra vista nella vittoria contro il Genoa. Di seguito le formazioni ufficiali. Milan. 3511 Donna Rumma, Musacchio, Bonucci, Romagnoli, Calabria, Chessie, Billo, Bonaventura, Rodrigo con accento acuto Guetz, Suso, Kalinic. Ol, Montella, Udinese, Scuffet, Larsen, Danilo, Nuitink, Samir, Berami, Barak, Yankto, Lasagna, De Paul, Maxi Lopez all